Bene, buongiorno, benvenuti, eh, grazie eh, di essere venuti, sappiamo che non è facile lasciare il posto di lavoro con tutti gli impegni, quindi questi momenti di incontro sono particolarmente eh, preziosi e cercheremo di, eh, di sfruttare la mattinata al meglio. Eh, un incontro questo che abbiamo sentito la necessità di promuovere come eh, istituto per i beni culturali eh, della regione Emilia Romagna per riprendere ehm, il, il percorso avviato già diversi anni fa sul eh, sull'accreditamento dei musei e sul percorso di miglioramento eh, della qualità dei musei dell'Emilia Romagna. Eh, oggi questa è l'occasione per, per fare il punto di quello che è stato fatto e per vedere insieme le prospettive future e i passi che ci attenderanno nei prossimi mesi eh, e anni, quindi mh, diciamo, è, è il punto per eh, riallinearci. Eh, faccio una presentazione Lampo, sono Laura Moro, da ottobre scorso direttore dell'Istituto per i Beni Culturali eh, della Regione, quindi questo per me è anche un momento per, eh, per incontrare, per conoscerci, per connettere volti a nomi che già ho visto eh, ne, dalle carte. E, in, entriamo subito nel, eh, nel vivo di questa giornata. E, la Regione Emilia Romagna ha eh, da sempre espresso una chiara politica sui beni culturali. E quindi mi fa particolarmente piacere la presenza dell'assessore Mezzetti, assessore alla cultura, alle politiche giovanili e alla legalità della regione che è stato uno dei protagonisti delle politiche culturali della regione quindi volentieri eh, do la parola all'assessore per eh, introdurre questi nostri lavori di oggi. Grazie.